Andiamo in rec, eh? Andiamo in rec, andiamo in rec, andiamo in rec. Allora, eh, oggi è una giornata veramente molto... Mi è piaciuta molto, sono sincero, mi è piaciuta molto perché sono partito eh, che ho detto oggi devo, devo rinfrescare un po' la memoria, devo studiare un pochettino perché sento la necessità di eh, rivedere un attimino eh, la parte dei social, voglio capire un attimino se ci sono delle strategie nuove, voglio capire se ci sono stati degli aggiornamenti perché bisogna sempre essere comunque aggiornati nelle cose no? e ho capito quanto è importante l'engagement, noi ne abbiamo sempre parlato anche negli anni passati, eh, però oggi ho cercato un po' di capire ancora di più. Più, no? Perché comunque va portato eh, una volta che io capisco le cose eh, poi le devo trasferire anche a, ai ragazzi del team, no? E volevo Passarvi voi questo messaggio, quindi far capire anche a voi un po' questo concetto dell'engagement. Perché è un parolone fa un po' figo, no? Dire l'engagement, no? Sembra di che sia chissà che cosa. In realtà l'engagement non è nient'altro che l'alzare il livello del tuo, eh, de, del tuo social, no? Quindi di Instagram, di Facebook, cioè dobbiamo alzare il nostro livello del brand e dell'engagement. Quindi diamo un pochettino un po più di spessore. Quindi per alzare questo spessore, quindi per alzare questo engagement, che cosa dobbiamo fare? Quindi io ho. Eh, individuato otto sette otto Mosse, chiamiamole così, che servono proprio per alzare il nostro, il nostro livello del nostro eh, Instagram, in questo caso, io lavoro molto su Instagram, anche su Facebook ultimamente sulla mia pagina, sto lavorando molto bene. E, ed è quello che sto dicendo anche agli altri ragazzi. Quindi parliamo un po' di Instagram. Allora, allora, la prima cosa che mi viene subito in mente è che dobbiamo essere consistenti, no, come in tutte le cose. Eh, nei social noi dobbiamo essere consistenti, quindi presenti, dobbiamo esserci. Quindi, esserci eh, nel, nell'arco della giornata, se le utilizziamo come la quindi io in questo momento mi sto, sto parlando a te che sei un networker eh, e quindi eh, ti dico devi essere consistente, se veramente vuoi fare questo tu ci devi essere, se vuoi lavorare online come lo faccio io e come lo facciamo, eh, come lo fanno tutti i ragazzi del mio team, nell'online team eh, devi essere consistente, cioè dico, sì Marco io voglio lavorare online, ok, De io ti dico subito va benissimo, ma devi essere consistente nelle cose, devi esserci, devi essere presente, essere consistenti comunque deve essere, eh, devi essere consistente nei contenuti, Devi essere consistente nelle storie, devi essere consistente in tante altre cose. Ripeto, che sto sempre parlando soltanto dei social, non sto parlando di sito internet e altro. Quant'altro. La seconda cosa, il secondo aspetto che magari è sottovalutato e inizialmente magari lo sottovalutavo anch'io, è il nostro username. È, qual è il tuo username? Vi faccio un esempio: il mio è marconelli Official, l'ho dovuto chiamare marconelli Official perché c'è un'omonimia, quindi c'è un'altra persona che si chiama Marco Anelli che è un fotografo e quindi devo per forza chiamarlo Marco Anelli Official, ma il mio, il mio Facebook si chiama Marco Anelli, il mio TikTok si chiama Marco Anelli, il mio LinkedIn si chiama Marco Anelli, il mio sito internet si chiama Marco Anelli, quindi c'è un'unione di tutto quanto, quindi chiunque eh, eh, vuole cercarmi nei social mi trova tranquillamente come Marco Anelli, non, non c'è problema, quindi i link sono tutti quanti Marco Anelli, Marco Anelli, Marco Anelli. Eh, va da sé che se invece tu mi dovessi chiamare Marco Anelli, magari metto Mark the work, Mark the pip, Mark the you, eh, cioè non c'è correlazione, diventa difficoltoso, diventa dispersivo, quindi faranno sicuramente fatica a ritrovarti, quindi andate subito a controllare, vai subito a controllare il tuo username se è direttamente proporzionale con tutti gli altri ok? questo è un altro fattore veramente importante un altro aspetto importante è il contenuto il contenuto deve essere omogeneo quindi molto bello, pulito eh, eh, luminoso quindi il contenuto della foto del video, eh, io lo dico sempre quindi fai un video, vedete il mio video è molto luminoso, c'è l'anello di luce l'audio è buono perché non ho la spilla ma, ma, ma per il semplice motivo che sono nel mio studio ecco inventato e quindi l'audio risulta buono, molto molto buono, eh, se fossi fuori, eh, fuori casa e fossi nel parco che ne so, a, a camminare, metterei sicuramente gli auricolari o magari mi metterei anche la spilla, perché se sento che c'è troppo casino, eh, no, le cose non vanno bene. Nelle foto, stessa identica cosa, quindi vogliamo fare delle foto? Eh, le foto devono essere belle, luminose, abbiamo delle applicazioni meravigliose che ci vengono eh, in aiuto. Io ne ho già parlato anche in altri reel, eh, che ne so, abbiamo Lightroom, eh, ma ce ne sono veramente tantissime ormai. Eh, trovate quella che per voi è la migliore e eh, sfruttatela a pieno, sfruttatela a pieno, perché più le andiamo a sistemare, ovviamente usando meno filtri possibili, perché tanto poi le persone, tu metti 250 filtri, e vuoi fare il figo di Hollywood o la figa di Hollywood, ma poi alla fine quando poi ti incontrano perché tanto prima o poi ti vai a beccare che sei un evento o qualsiasi altra cosa e ti vedono nelle, nelle storie o nelle foto che sei fighissimo o sei fighissima quando poi ti vedono dal vivo dicono hmm, c'è qualcosa che non va hmm, ma ti sei portato dietro i filtri per caso oh, mettiamo un po' di filtri, facciamo qualcosa quindi mh, cerchiamo di non esagerare io lo dico veramente sempre no? anche ai ragazzi, dico oh sì usateli se volete usarli, ci mancherebbe altro ma non esagerate, non cercate di non fare questo effetto plasticoso che tanto poi non serve a niente, non serve veramente a niente. Un'altra cosa invece importante è pubblicare. Quanto bisogna pubblicare? Marco, quanto devo pubblicare al giorno o nell'arco nella, nell della settimana? Io mi sono creato il mio piano editoriale, quindi io so perfettamente quante volte devo, devo pubblicare nell'arco della giornata e nell'arco della settimana ed è quello che ho detto anche ai ragazzi non c'è una regola ben precisa ma va da sé che devi comunque postare, devi comunque fare delle storie, ci devi essere, quindi eh, se hai deciso di lavorare con i social e hai deciso di lavorare con Instagram o con Facebook o con TikTok o con chi sia, devi comunque essere presente, e in un'edicola vado a comprarmi la gazzetta, oggi c'è, domani non c'è dopo domani non c'è, dopo domani ancora non c'è, la quarta volta io veramente vado in un'altra edicola perché so che d'altra parte la trovo, quindi se vogliamo attrarre le persone dobbiamo essere presenti quindi io dico sempre, almeno un posto lo vuoi fare al giorno. Uno lo vuoi fare al giorno. Uno. Paio uno, due al giorno, li vuoi fare, vuoi intervallare un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, va bene, tanto sei tu che devi educare le persone che poi ti vengono a vedere, sei tu che lo decidi, quindi se la persona che ti segue è abituata a trovarti una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no, va benissimo, tanto poi lo andiamo, a vedere, lo andiamo ad analizzare no? in base a, a quante persone ti seguono e a, quanto, eh, e a quanta correlazione hai eh, di, di orario, la persona se è uomo o donna, l'età, questi si possono tranquillamente... Notare, no? Si possono tranquillamente vedere. Io sono abituato a postare almeno una o due volte al giorno, ma mi va bene così: una volta faccio un post, una volta faccio un video, una volta faccio anche un reel, poi faccio un po' di storie. Cioè. Io ormai ho educato il mio pubblico a seguirmi in quel modo, no? E tu decidi tu, insomma, nessuno ti mette eh, la pistola alla, alla tempia per dirti, no, devi postare tre volte, cinque volte, sei volte. Io non sono così, cioè io no, assolutamente no. Io dico, sei libero di fare quello che vuoi, io ti consiglio di fare così. Poi eh, analizziamo le due settimane che abbiamo lavorato insieme vediamo un attimino i risultati che abbiamo ottenuto. Un'altra cosa importante invece è di fare attenzione a quello che scriviamo, le didascalie si chiamano quanto scrivi eh, lo fai cortissimo lo fai lungo non è un problema l'importante è che ci sia un effetto pacchetto che sia bello ordinato con degli emoticon eh, con degli hashtag giusti perché anche quelli sono fondamentali io ho fatto anche lì in questo caso un reel dove ho, ho, vi ho detto di scaricare quell'applicazione che vi suggeriva in base al titolo del tuo post quali erano, le, quali, quali erano e quali sono gli hashtag che funzionano di più insomma prendete lo spunto li copiate li andate a inserire inserite degli hashtag anche eh, nuovi tanto quando mettete hashtag e scrivete qualcosa vi vengono fuori un po' di eh, numeri di questi hashtag che state utilizzando quindi anche questo è molto importante però mi raccomando deve essere sempre bello pulito perché come la foto eh, deve essere bella, luminosa e, e lucente, splendente anche il post deve essere perfetto deve essere eh, educato no? ok? deve essere fatto, fatto nel miglior modo possibile perché almeno una persona guarda, guarda la foto e dice Dice ah, Ma, molto interessante, fammi leggere quello che c'è scritto. Se vede confusione, vi assicuro che se ne va, se ne va. Ok? Quindi eh, è importante anche per le storie. Le storie fatele, divertitevi, si chiamano proprio storie, scadono poi il giorno dopo. Quindi fatene nell'arco della giornata qualcuno, eh, mettete delle, delle, degli adesivi, mettete dei widget, scrivete qualcosa, create delle interazioni, domande e risposte, le classic call to action. Ma poi ne parliamo dopo. Quindi sono importanti. Ogni cosa è importante per i nostri social. Ogni cosa, ogni cosa è importante. Un'altra cosa eh, che secondo me è, è interessante veramente molto interessante interagiamo anche con altri account quindi eh, quando facciamo un post che magari eh, vediamo che qualcuno ci scrive e ne andiamo a rispondere, se magari vediamo un, una foto di qualcuno che magari fa anche network eh, ed è interessante andiamogli a rispondere, mettiamogli un mi piace io sono dell'idea che eh, io non ho per esempio disamicizie con altri, eh, altri networker, anzi a me piace molto avere questa interazione con i networker anche di altre aziende perché bene o male siamo tutti nella, della, nella stessa barca no? è come una squadra di calcio eh, io sono interista e un altro è milanista ma non è che mi deve stare sulle palle perché è milanista cioè voglio dire è un ragazzo un mio amico e quindi è giusto che anzi ma molto spesso ci confrontiamo anche quindi io non vedo niente di male di dover eh, mettere un like o magari commentare sotto a un momento particolare della sua vita o magari in qualcosa che sta facendo che per me eh, ha raggiunto un successo ha raggiunto un obiettivo io sono ben contento per lui che ha raggiunto questo tipo di obiettivo, quindi eh, fatelo perché non, almeno per quanto mi riguarda non c'è assolutamente nulla, nulla di male. L'ultimo aspetto è la call to action. La call to action è di vitale importanza. Quindi quando facciamo un post, alla fine creiamo questa call to action, scrivimi nei commenti, eh, ma tu che cosa ne pensi? Anche nelle storie creiamo queste call to action, quindi domande e risposte, eh, creiamo magari delle challenge, creiamo magari nei reel anche lì una call to action. È importante perché crei sempre questo collante tra te e il tuo pubblico. Quindi il tuo pubblico magari inizialmente sarà una persona, ma domani se continui a fare questo lavoro, continui, continui, continui diventi sempre, mh, eh, eh, continui ad avere questa consistenza, questa, questa fame, questa voglia di dover andare avanti, vedrai che poi diventeranno uno, due, tre, un po' come fare una live. Inizialmente magari troverai una persona, una sola e dici mi chiedi. Che sfigato, c'è una persona sola che è collegata a live, vabbè pazienza, che devo fare? Ma vai avanti, perché parti con una ma poi arriverai anche ad altre, ma devi essere consistente. Le persone amano, amano il, il, la, la continuità, no? La continuità, ci vuole continuità nelle cose. E ragazzi, ci vediamo alla, al prossimo video, ci vediamo al prossimo post, alle prossime storie e chissà la prossima live. Scrivetemi nei commenti, se avete voglia, iniziamo a fare anche delle live. Un bacio a tutti, buona serata ragazzi e buon weekend. Ciao!